zombie apocalypse ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video eh, skin care come state? spero bene nuovo video skin care perché oggi voglio parlare un po' dei prodotti che utilizzo per farmi la skin care allora compro un prodotto utilizzo questo per lavare il viso ma anche per struccarmi ovviamente sia struccarmi che per lavare il viso. A volte uso Garnier ma tante volte ho utilizzato anche questo questo è la V.C. micellare molto buona e poi che ovviamente la utilizzo sia per faccio il mio solito pannetto struccante oppure vado direttamente con le mani lo so con le mani non è tanto igienico però oppure vado, vado con eh, il dischetto struccante, ci trovo meglio con le mani anche oh. Vado direttamente di dischetto struccante e vado lì. Un altro cos'è? Sì, la stessa identica cosa. Questo è un 200 ml di prodotto, è un tonico perfezionatore per eliminare i residui di trucco e le impurità per pelli sensibili. Va bene. Ah, perché è nuovo nel mio canale, è una pelle secca, tendente al lucido, però adesso ovviamente, mi lucido va. Comunque è anche d'inverno. Uh, se ho troppo caldo mi lucido lo stesso. Comunque la mia pelle è molto secca, secca, secca, secchissima. La devo idratare in continuazione perché è secca. Comunque questo tonico qua mi sta piacendo all'inizio. non è al massimo, poi però mi sono accorta che non è malaccio. Perché? quanto vado di crema? Lo so che è sbagliata. Come facevo mi trovo meglio come faccio io. Questo è un 12 mesi di Pau, ho ml di Power 50 ml. Il prodotto e non è appiccicoso per niente. La È una texture molto morbida, vedete? guardatevi che è buonissimo, mi piace. Ottimale. Non è appiccicosa, perché non è appiccicosa? Però mi ci trovo per il la... bel lavoro perché idrata e rigenera allo stesso tempo come questo prodotto qua, della, del tonico sempre di Vichy e questa mi tratta bene la pelle fa sì che tutta la mia pelle come si suol dire se la risucchia perché è talmente secca che si risucchia qualsiasi cosa in mia pelle non so come faccio però top mi piace nulla come altro prodotto volevo mostrarvi mostrarvi e decellare che eh, non so se uscire dalla camera o meno ma mi sa che se mi ricordo vi metto una foto al lato non faccio più come altre volte che mi dimentico Prova a mettervi una foto al lato e, e, e nulla e nel montaggio ve la metto qua da questa parte qua faccio uno spazio di qui mi muovo da questa parte e vi metto qua al lato una foto della, della carriera perché al momento non me la ricordo cioè non la voglio di, sal, di dal, dalla sedia. comunque niente ragazze era. Sì, è una buona textura anche con la scusate quella micellare di Garnier non brucia perché è vero non brucia e, gel rifrescante esfoliante per il viso sto utilizzando Nivea micellare il gel Nivea micellare quello per eh, tipo scrub effetto c'è lo scrub perché lì e quindi nulla fa il suo solito lavoretto di scappare bene di viso tutto quanto. Poi c'è una, una lio, magnolia, fiori fuori di magnolia presa l'Europin, che quello sto utilizzando per il corpo. Tante 24 ore non stop, ma va bene, dettagli: 24 ore che chiede si ti una crema così. poi non l'ho utilizzata. Non la apro perché prima devo finire le altre. Eh, sia vesciche, che l'acqua la, delle rose di acqua delle rose normali quello che c'è in bagno e questa è quella che devo ancora utilizzare insieme alla sua guardare questa qui guarda questa questa era questa qua che è la stessa cosa di quell'altra quell'altra crema questa qui è terminata ve la faccio anche vedere che è terminata ed è terminata perché mi è piaciuta. anche questa allora questo ma aspettate un attimo no sono di diverso colore già Vedete che sono diverso colore, quindi è top. Mi piace da morire. Wow, top. aspetta come qui, ragazze mie. Allora, spero che, mi, se non ho paura di dimenticarmi, skin skincare, body e anche faccia, del, tutto il corpo, a parte la testa, che vabbè, i capelli li metto a parte perché sono messo un video troppo lungo. Dunque, vi stavo dicendo che. Eh, come acqua ah, micellare sotto il giorno, questa è della Garnier Skin Active acqua ah, micellare. tutto in uno, per pelle niente e strucca viso, occhi e labbra, senza risciacquo ma ovviamente risciacquo per l'amor di dio perché non si sa mai qua 400 ml di prodotto sì io perché è veramente troppo buona e non brucia come ho già cenato. poi c'è questa qua che ho dimenticato come al solito di prendere anche, anche questa la utilizzavo, non so se l'ho fatta vedere nei miei video precedenti. Che questa è la detergente idrata, la pelle, formula ipoallergenica, antiarrossamenti, arrossamenti quindi top, è quotidiano. Eh, combatte, previene le imperfezioni, leviva la pelle antibatterico. 12 mesi di PAO, top, questo ha uno leggero granuli che scravano il viso molto delicatamente, mi sembra uguali, qua, uguale quasi De... ai magnole dell'Eurospin Top. questa è Nivea, vedete? Ops, si questo è anche questo. Eh, di Nivia, appunto ho fatto vedere che c'è qui la, la sua crema, che non la tocco finché eh, tre, e poi utilizzerò questa la stop per un bel po' perché tanto voglio finire voglio iniziare anche la sopra certo. però ah questa qua mi sto dicendo un botto ed è 200 e me le riprodotto non ho pagato neanche tanto la fesseria diciamo mi sta Piacere. perché non piace la ragazza ve lo dico subito perché non piace la rosa ve la sconsiglio altamente certo. se vi piace prendetela perché vi, non volete di questo prodotto molto buono tra l'altro non po diluito perché ce n'è poca faccio così esce il suo prodotto, quindi questo non l'ho stoppato, perché c'è anche la sua crema, quando lo stopperò ne prenderò, vabbè, non lo devo stoppare perché sennò ragazze cosa succede? Succede che non la finisco più questo detergente, comunque lo uso anche, quando mi fanno lunga skin care, uso questo, oppure prima uso questo, poi uso questo, mi risciacquo il tutto e faccio doppia detersione con questo prodotto e la sua crema che c'è. Oh un po di body wash utilizzo questo bagno schiuma della mantovani ne ho due in docce un'altra è estratto di tè e cetriolo non è male ma questa è un profumo bravo pure sa molto di cetriolo quindi molto buono estratto di tè non ce lo sento tanto ma di cetriolo si sì. sicuro molto buono comunque questo è un 500 molli di prodotto per 12 mesi di Pau, quindi top, questo è fantastico, mi piace e a... mi piaceva morire, all'inizio non lo so, poi però non... ho detto non è male, e... come altro body idratazione wash dopo post doccia utilizzo sempre questa crema ma neanche un'altra di là. E... Ne ho un'altra di là, la devo finire dopo la doccia perché sennò veramente la butto e non se ne parla più ma io odio buttare le cose quindi preferisco non buttarlo, la crema e poi nulla, sto cercando di fare un progetto smaltimento ma vedo che ancora non, non ci siamo proprio però vabbè. quindi questa è Nivea, 350 mila di prodotto per un paio di e questa non vi è scritto ma non importa, ce la facciamo andare bene lo stesso, è importante finirla. Perché questo qua è riciclabile, questo prodotto, questo, questo flaconcino qua, questo flacone. Quindi non di finirle, dirvi se mi è piaciuto o meno. Già mi sto piacendo perché eh, lascia una pelle morbida, la sparmosa sul seno, sulla pancia, dappertutto E mi fa una pelle, wow, da morire, top, fantastica, mi piace da matti. La metto anche sulle gambe, che le ho molto secche, è una cosa pazzesca, sui gomiti. La uso anche per le mani, in faccia non più tanto perché scusate i prodotti per la faccia, cioè le creme, di, di là non si sfugge. Però ogni tanto mi ha a metterla in faccia, non sempre. vedete cose, c'è cioè, il prezzo di no, sì, ogni tanto lo faccio, ma non sempre. però qualche volta mi riesce di dire che il telefono fosse un po' messo male, ma invece no, sono registrato col telefono come sempre. Comunque, niente, questa è la crema corpo all'avocado appunto che è un corpo per pelli secca dicevo appunto mi rimane molto secca sia su, su dietro le, le cosce che sulle ginocchia vabbè a parte le gambe che sono molto secche ma sto cercando di bere più acqua perché più bevete acqua cioè più io per, per, parlo per, meno, per lo perlomeno per me e io eh, più bevo acqua più mi accorgo che sto diventando con la pelle quasi a posto solo se bevo acqua e metto tanta crema e, e mangio più frutta a ribadire più acqua bevendo più acqua e tutto e mangiando sano più mi, accor mi accorgo che come si dice ho più eh, eh, come si può dire eh, più pelle liscia e più riesco vabbè scusate fa un po schifo dire ma più vado in bagno però vabbè tagli questa crema mi sta piacendo un casotto se perdonate ma è necessario Già. ah raga mi ho rivesso questo smaltino che è de... eccomi qua allora questo smaltino è della Ycon ed è un 260 sì. numerazione 260 è un colore melanzana ed è questo della Wicon, vedete? Già, Wicon Niente, questo è il mio smaltino Ho messo un po' di fondotinta stamattina della Essence Mi forma con il mio incarnato di pelle Quindi spero che di abbia cercato, ma penso proprio di sì E niente, io all'inizio mi devo un po' una strisciata. Vabbè, ho sul mio incarnato, diciamo Ma, boh, non lo so Penso che vada bene questo fondotinta, questo, questo fondo. E più c'è il blush e il bronzer. Volontà, cipre della Rimmel, cacao, che è un SPF 15. Ho messo questo gioiello qua, che è l'albero dell della vita, se vi può piacere, vedete? Sono, questo era un anello di mia madre, bellissimo. E con bracciale, oggi mi sono andata a tornare bene, vedete? Vedete che i bracciellini. Questo qua no. vabbè, me l'hanno regalato. Diciamo la verità, ecco qua. E questo è l'albero della vita, questo sì. l'outfit, vabbè, nulla di che, pantaloni bene, ragazzi. Questo era tutto. Spero che questo video ci vediamo vi al prossimo video. Ciao, buona vita a tutte.